Ciao, sono Olivia, questa volta voglio fare insieme con voi questo utilissimo fasciatoio con porta pannolini integrato. Il tutorial ha tante foto e tutte le spiegazioni, perciò è adatto anche ai principianti. Serve solo un po' di pazienza. Il fasciatoio portabile è un super regalo per una neomamma da donare per la nascita o per il battesimo. Ideale anche per le mamme che hanno già quasi tutto. Ha tante tasche e taschine aggiuntive e una volta aperto può diventare anche una utile coperta da parco. Cosa serve? Per la base ci vuole un tessuto esterno di un buon cotone 90x45 Un tessuto interno di cotone 90x45 poi l'imbottitura 90x45 e in più ci vogliono dei panni intercambiabili che potete mettere in lavatrice dopo 90x45. Poi ci sono quattro tipi di tasche laterali. Cominciamo con la prima, quello per i fazzoletti umidi. Servono quattro tessuti 30x20, due per il lato superiore e due per il lato inferiore, quindi quattro tessuti di lo stesso dimensioni. Disegnate l'apertura ovale con una matita e tagliate i due tessuti superiori in modo che si forma un buco ovale, come nella foto. Se volete, potete anche scaricare il cartamodello. Posizionate i due tessuti superiori dritto su dritto e cuscite intorno all'apertura ovale con una lunghezza di punto molto piccola e con un margine di cucitura di 3 mm, in modo che è più semplice fare le curve. Se alla fine in alcuni punti il margine dovesse essere più largo di 3 mm, tagliatelo così che risulta esattamente 3 mm, altrimenti sarà molto difficile girarlo bene. Per facilitare ancora l'operazione fate dei taglietti nel margine della cuscitura. In questo modo si gira tutto per bene. Girate adesso il tessuto attraverso l'apertura in modo che il dritto del tessuto sia visibile su entrambi i lati. A questo punto fate un'impuntura intorno all'apertura. È molto importante che stirate bene tutto, soprattutto intorno all'apertura, eventualmente anche con un panno umido. Adesso prendete i due tessuti inferiori e metteteli uno sopra e uno sotto, praticamente a panino, con il dritto sempre rivolto verso l'interno, come lo vedete nella foto. Cuscite i tre lati del perimetro. E prima di tagliare gli angoli, girate per verificare se avete fatto tutto giusto. Quindi, a questo punto tagliate gli angoli e girate per bene. Stirate di nuovo e fate una cuscitura sul dritto nella parte rimasta aperta. Questa cuscitura deve però essere fatta solo in punta, ossia con un margine di circa 3 mm, perché serve solo per tenere tutto insieme. Le servettine umificate vengono inserite dopo attraverso l'apertura. E adesso facciamo la seconda tasca, quella con la cerniera. Servono due pezzi di tessuto 50x20, due pezzi di tessuto 10x20 e una cerniera. E mentalmente anche un nastro per decorare. Come prima cosa, prendete uno dei due pezzi di tessuti 50x20, praticamente quello che deve risultare all'esterno, con il lato dritto rivolto verso l'alto. Poi mettete la cegnera con il rovescio rivolto verso l'alto e cucito con un piedino specifico per lampo lungo la stessa. Successivamente prendete un altro tessuto 50x20, quello che risulta all'interno, Mettetelo sopra la lampo con il rovescio verso l'alto e fate una cucitura dritta lungo la sceniera. Poi prendete i due tessuti 10x20 e metteteli sull'altra parte della lampo, sempre con il dritto verso l'interno, e cucite lungo la lampo. A questo punto aprite il tessuto su entrambi i lati. Dovrete avere due pezzi grandi da un lato della lampo e due piccole dall'altro. Stirate per bene. E se volete, potete attaccare delle decorazioni, però solo sulla parte esterna, non su quella interna. Adesso proseguiamo piegando i due lati lungo, come nella foto. La parte esterna si piega verso un lato e la parte interna verso l'altra. Guardate bene le foto. A questo punto cucite sui due lati. Tagliate gli angoli e la cerniera sporgente. Girate e tirate bene fuori tutti gli angoli. E infine fate una cuscitura in punta lungo il lato aperto e stirate tutto per bene. E già due tasche sono fatte. Adesso facciamo la terza. Servono due pezzi di tessuto 30x20, un pezzo di tessuto 28x20 e due pezzi di tessuto 21x20 e eventualmente sempre del nastro per decorare. Per prima cosa prepariamo tutti i tre pezzi. Piegate il tessuto 28x20 una volta e attaccate il nastro decorativo. Cuscite insieme i due pezzi di tessuto 21x20 e girateli. Fate la stessa cosa con il tessuto 30x20. Cuscite insieme e girate. A questo punto si presentano così. Adesso aprite al libro il pezzo grande e posizionate sul dritto gli altri due pezzi. Chiudete il pezzo grande dritto su dritto e cuscite su due lati. Tagliate gli angoli e girate. Stirate per bene e fissate come sempre in punta il lato aperto. Adesso manca solo la quarta tasca, quello per i pannolini. Servono due pezzi di tessuto 30x20, un pezzo di tessuto 30x27 e per la chiusura due pezzi di tessuto 18x12 e del velcro. Partiamo dalle chiusure che sono i due pezzi più piccoli, piegate al centro con il rovescio all'interno, stirate e riaprite, avrete quindi il segno al centro. Poi piegate i due lati fino al centro, dove c'è il segno, praticamente ad amadio. Solo da un lato piegate un centimetro verso l'interno e chiudete del tutto per lungo. A questo punto si presenta come nella foto. Fate un'impuntura lungo tutto il perimetro esterno per fissarli. Attaccate il velcro sulla patta rifinita. Successivamente piegate il tessuto 30x27 per lunghezza in modo che risulta 30x13,5. Attaccate la decorazione sulla piega e poi attaccate una parte del velcro nei punti in cui si attaccheranno le chiusure. Adesso chiudete a panino questo pezzo in mezzo ai due tessuti rimasti praticamente uno sopra e uno sotto quello da 20x30 e cucito lungo ai tre lati. Prima di tagliare gli angoli, controllate sempre se avete cucito insieme i lati giusti. Attaccate ora le chiusure con i velcro corrispondenti e fate una cucitura in punta sulla parte aperta, in modo che sia fissata bene. Ora tutte le tasche laterali sono finalmente pronte e potete sistemarle come preferite. E adesso viene la parte bella. Appoggiate la base con il dritto verso l'alto, praticamente quello che sarà il tessuto interno del fasciatoio. Segnate la metà nei lati lunghi e sistemate provvisoriamente le tasche lunghi body per capire come verrà una volta finito il lavoro. Lasciate al centro però un centimetro di spazio tra una tasca e l'altra. A questo punto girate le tasche verso la base e cuscite in punta Appoggiate l'altro tessuto base, quello che sarà dopo il lato esterno del fasciatoio con il dritto verso l'interno e cuscite lungo il perimetro, questa volta però con un centimetro di cucitura e non in punta come fino adesso, lasciando però un'apertura di 22 centimetri sul lato corto per poter girare in seguito. Appoggiate sopra l'imbottitura e fissatela però solo in alcuni punti, perché è impossibile attaccarla tutto per bene. Tagliate angoli e girate. E a questo punto ci siamo quasi. Chiudete l'apertura con un punto a mano. Per fissare tutto fate un'impuntura a 2 cm dal bordo. E adesso facciamo il panno intercambiabile. Per rifinire i bordi girate prima un centimetro e poi di nuovo 2 cm e cucite tutto intorno. Aiutatevi con un ferro da stiro. Attaccate i quattro pezzi di velcro su quattro angoli del panno intercambiabile. E dopo sulla parte corrispondente dei quattro angoli della base del fasciatoio. Abbiamo quasi finito. Mancano solo i tre nastri per chiudere. Per i tre nastri sono necessario un tessuto 31x14, un tessuto 28x14 e un tessuto 25x14. La procedura è identica per tutti e tre i tessuti. Per prima cosa piegate prima il centro, stirate, aprite e richiudete ad amadio portando i due lembi al centro. Ora piegate un centimetro ad entrambi i lati corti verso l'interno. Dopo ripiegate per lungo e fate un'impuntura tutt'intorno. Attaccate il velcro a un lato di ogni nastro. Il velcro deve essere un po' lungo, circa 8-10 cm, in modo da avere margine abbondante di gioco nella chiusura a secondo se il fasciatoio è pieno o vuoto. Ora attaccate i nastri alla base. Vi fornisco alcune misure nell'immagine, che però possono cambiare leggermente a secondo l'imbottitura. Allora prima di cucire attaccate con i spilli i nastri e il velcro, verificando che combaciano. Quando siete sicure cucite. Io vi consiglio di fare solo un nastro alla volta. Finalmente abbiamo finito. È stato un po' di lavoro ma il risultato sarà sicuramente splendido. Se questo fasciatoio è un regalo per qualcuno a voi caro, farete sicuramente un figurone. Buon cuscito!